Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di 3 giochi mobile. Oggi, come primo gioco, siamo su Sonic Ball. E eh sì, non Sonic, ma Sonic Ball. Allora, iniziamo a um, mettere il nostro nome. Come così ci vogliamo chiamare? Beh, ovviamente Rossino Super Rosa, ovvia ovviamente è il mio nome. Quindi, vai iniziamo a giocare questo gioco bellissimo, ragazzi. perché è davvero un gioco bellissimo. Un po' però strano, sì. Sonic Ball. Allora, mettiamo local race. Non voglio andare online. Uh, ok. E questo gioco, raga, è... Davvero... Rotto? Un po', non, non so. Comunque sì, mettiamo... Come... Uh, personaggio... Super Sonic. Oppure Super Sonic. Ok, allora, mettiamo... Super Sonic. Che bello, guardate, raga, che bello Super Sonic. Vabbè, a parte... Non guardate... Gli AD. Ok um, allora mettiamo ready e iniziamo a giocare questo gioco pazzo. Ci sono molti stage però iniziamo con Green Hill. Ok uh, mettiamo jump perché almeno, almeno giochiamo offline. E si sì, è davvero rotto questo gioco. Non so raga, è stranissimo, ma è bellissimo. In mente di una scia di erba. Ma è eh, erba. Erba normal normalissima, raga. Assolutamente non quello che stiamo pensando tutti. Um, dietro Sani. Sanic eh, Super Sanic. Va bene. Um, sì, in questo gioco ci si può buggare. Ma non mi ricordo come si fa. Quindi. Eh, beh, non so. Completiamo il, eh, il. primo lap. Guardate quanto è veloce Super Sanic, raga. Davvero troppo. Non è molto dato per fare queste cose queste corse ecco comunque se le di qua sopra ve le, mh, ve le censuro con la mia immagine che bello uh, vabbè comunque sia prossimo checkpoint che bello e no no l'ho schivato beh questo, questo gioco raga è davvero rottissimo ma, ma tantissimo ok uh, checkpoint no no no no no no no no no run Perfetto allora Uh, comunque ditemi se volete che chiamo questa serie Tre giochi schifosi Vabbè eh, Oppure tre giochi mobile Io cioè, Io penso che sia meglio Tre giochi mobile Perché non sono tutti schifosi Questo qua è bello dai uh, Vabbè prossimo checkpoint Dai, dai forza um, Che voglio provare gli altri stage Oltre le green zone eh, Niente, adesso vado a finire l'acqua a vedere No ok, non sono andato a finire l'acqua e voglio provare ovviamente anche altri giochi. Allora... Eh, eh, Sono nel cielo, vabbè. Um, dopo ci proviamo a buggare sempre con questa mappa perché... Ok? Perché è bello buggarsi su questo gioco. Eh. Vabbè... Um, uh, come posso fare a buggarmi così? No, così non credo. La fine nell'acqua e basta adesso. Um, poi c'è la musica che... Non so. Non so se neanche se è copyright. Cioè, boh, vabbè. <ride> ok. Ehm. Guarda, guarda, che bello. Uh, non so, adesso stiamo giocando con le musiche, che bello. Uh, run, no, non mi piace questa musica. Ok, questa è bellissima. Vabbè, abbiamo finito, adesso provo a buggarmi. Vai. Vai. No, no, prima. Come ho fatto prima ad andare così tanto in alto e almeno corrivo e andavo. Spero non mi diano il copyright! Se no devo, devo togliere dal video. Um, vabbè, uh, Run, Fa, fatemi buggare. Fatemi buggare, per favore. Ok, così in teoria mi, bug... Bugo, vero? No, non mi buggo. E vabbè, raga, e. E niente, non mi buggo. Proviamo un altro stage perché um, uh, voglio fare anche altri. Allora. Uh, settings. Allora. Ci sta anche la musica dei Sonic sotto. Ok. Sonic Loops. Ice Mountain. Dusty Desert. Rainbow Road. Ma questa qua è di Super Mario. <ride> Vabbè. Um, Flame Core. Green Hill Zone Proviamo Sunny, uh, Sonic Loops. Vai a app apply, changes ready? Che bello! Il match inizia fra un secondo. Ok, uh, guarda la stella con quella, con quella faccia. Ok, va bene. Uh, jump, ma si può tipo può saltare? No, ok, non posso. Um, run, go fast. Dare go fast. Eh, eh sì, l'avevo trovata. Vabbè, rimettiamo quella di prima. Mamma mia, raga. Non guardate questo pezzo Se. se, se cioè. Se siete se sensibili a questa roba. Non guardatelo perché fa vomitare. Uh, mettiamo una musica bella. Se la trovo. Eccola, l'ho trovata. Mamma mia, che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, raga? Oh dio. Oddio. Uh, va bene? Vabbè, tanto con Sanic, uh, Super Sanic qua. Uh, ho visto anche la stella. Sono uscito fuori dalla mappa. Perché? Ok. Riuscito uh, fuori dalla mappa. Se premo Run è finita. Cioè, mh, davvero. Però lo premo, ok, vai. Uh, non so perché. Ah, ecco perché sono uscito dalla mappa. Perché. Mm, eccola la stella E <ride> eh, vabbè eh, sono uscito da mappa perché sa un punto dove si esce capisco? Il problema è che Non ci riuscirò mai a farlo, ma ok dai Vai Sì sono riuscito che bello eh, Adesso si rinzia da capo Sinceramente non voglio rivivere questo incubo Quindi ehm, Preferisco eh, Andare al prossimo gioco quindi, con questa musica bellissima e un po' di confusione e di vomito, prossimo gioco. Il prossimo gioco di oggi è Dude Theft Wars. Sì, è un gioco. Bello. Eh, va bene, iniziamo a giocare. Eh, mettiamo il personaggio principale. Eh, è tipo GTA, ma più cartoni Come si può dire, sì, eh, GTA, ma più cartoni È figo. Non è un gioco bruttissimo, ok? Allora, vediamo, vediamo un po'. Eh, uh, si, sì, ok, non mi interessa. Salve, buongiorno. Uh, dove sono? Sono dentro un appartamento. Che cosa... Oh, bello il mio computer, guarda. Ah, ho sei schermi. Cacchio, è eh, davvero tanto. Uh, ok, switch. Si accende la luce, si spegne. Eh, uh, si può uscire da questa. Ok. Uh, wow, beh, bella casa. Una bella casa, eh. Attenzione. Uh, ok Vedete che è un po' cartoony, Non è proprio GTA Perché GTA ha grafiche migliori Possiamo fregare questa macchina? Ovviamente che si può fregare Ok è un po' rotto questa cosa Perché i comandi non sono messi bene uh, Ok aspettate un attimo Li metto bene Ok raga ho messo bene i comandi adesso Che cos'è? Perché ci stanno dei, dei, degli alberi che volano? Ok, non pensavo che questo gioco fosse così tanto rotto, raga. Quando giocavo io ai vecchi tempi non era così tanto rotto. Ok, va bene, allora. Um, va bene, andiamo... Non so, un po' in giro. Um, andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello... Da fare. Mm, buongiorno, ci sono i tissi che ballano. No, no, no, ho no, investito per sbaglio E niente, adesso sono ricercato dalla polizia una, una stella, no, raga, non, no eh, Però ci sta una cosa bellissima in questo gioco Che è un easter egg Spero che ci sia ancora in questa versione nuova Perché me lo ricordo Allora, escaping, ok, stiamo scappando da, da schifo di polizia Mamma mia, è migliorato tantissimo questo gioco L'ultima volta che ci ho giocato, vabbè um, Comunque sia Qua c'è un easter egg Un piccolo easter egg Easter egg, easter egg, dov'è? se lo trovo eccolo c'è ancora mamma mia raga che bello meno male che c'è ancora allora salve allora qui ci sono gli uganda knuckles che proteggono questo tempio guardate questi uganda knuckles belli sono bellissimi allora eh, per entrare in questo eh, in questo tunnel dobbiamo scrivere qua ant dude Divento piccolo Adesso posso entrare uh, Perché so tipo Ok vabbè non so perché um... Posso raccogliere i soldi E um... Qua dentro C'è una cosa bellissima Un altro easter egg C'è un uh... Un Uganda Knuckles più grande Sì Uh, prendiamo tutti questi soldi, vai, prendi, prendi um, Prendi Uganda Knuckles Uganda, ok, no, basta Adesso prendiamo tutti questi soldi Quello non me lo fa prendere Adesso usciamo da qui uh, Non si può spintare, vero? No, non si può Ah, sì, si può spintare, che bello uh, Allora, usciamo da questo posto e per eh, disattivare il cheat basta di scrivere la stessa cosa in chat Cioè no, sul coso dei cheat Ok, allora Rientriamo qua Perché sto dando pizze alla macchina Ok, va bene um, Allora uh, Non so, adesso andiamo un po' in giro per la città Andiamo a comprarci una pistola Al gun shop al, mm, Pistolaro, vabbè, andiamo um, Salve elicottero e dov'è un po' fammi vedere. Ca... perché ci sono gli alberi che volano? Che problemi ha sto gioco? Guardate raga, non so se è un problema tipo de, de... dell'emulatore che ho qui oppure è un problema proprio del gioco che si sta rompendo malissimo. Ma vabbè. Allora, ecco qua il, um, il venditore di pistole, questa è una um, piccola farm e si toglie con questo trattore. Mamma mia. Eccolo qua, Gunshop, Salvino, Salve Salvino. Allora, apriamo questa porta Salve, vorrei comprare una pistola Pistola, yeah, si, sì, si. Sì, eh, I like it, I like it um, Mi servono i, i colpi Perché non so, colpi cosa faccio No, no, no, no, no Ok, raga, forse ho messo un tasto sbagliato Aspettate che lo sistemo Ok, raga, perfetto, ho sistemato il coso E adesso compriamo i proiettili Perfetto, adesso ho questa bella arma Questa bella arma da per sparare ah, ah, ah. si mira si spara vabbè comunque sia andiamo in macchina uh, chi è che è il signore che, che mi sta che sta facendo questo rumoraccio ok allora adesso andiamo a rapinare un negozio ovviamente uh, era dietro lui, il negozio ok allora andiamo nel negozio se mi fa girare magari ah, si tolga signore passare Ecco qua Il negozio Vai Scendiamo Andiamo a rapinare ovviamente No macchina Macchina Non te ne andare macchina E niente La macchina se ne andava. Va bene eh, Tanto non era neanche mia <ride> Salvi Salve Come va la vita cioè, Ci sono anche gli arcade Mi dia tutti i soldi Mmm Si sì, soldi Adesso la sparo anche Bravo. Ehi ehi Dove va Dove va Dove va Ha oltrepassato il muro raga Ma Che cos'è ho attraversato il muro Vieni qua Tu Non puoi vivere perché sei un illuminato Ah mannaggia mi sta ricaricando Ok headshot No no no si fermi signori per favore No no signori si fermi per favore Mannaggia mannaggia Guarda se sono, sono mi. Ehi ehi ehi ehi E beh Mi fregate i soldi Siete la polizia Amica eh, i rapinatori eh Via via Via, via, via, via, via, via, via, via andiamo via Che la polizia adesso, no Devi Morire No, no, no, getting out, uh, no, no, no Vediamo il trattorino Il trattorino che prima ho spinto Addios No, no Cos'ha questo trattorino che non va No, raga, non voglio essere arrestato, no, no, no, no, no. Salta Ok, qua c'è una macchina, credo che sia la mia di prima Sì, è la mia macchina Fammi salire Fammi salire Che cos'è? Perché i poliziotti mi stanno menando? E mi stanno sparando Vabbè sparando è normale Via via via Ma che cosa sta succedendo raga? È anche morto quel tizio No ok questa macchina si è incastrata No Sono stato preso Neanche c'è stata la scritta No perché Ah ok bastard Ma perché Ma Maledetti poliziotti E sono in uh, prigione adesso Ok gli do i soldi E me ne vado huh? Pur a ballare Beh Va bene, usciamo dalla polizia ok eh, corrotto un poliziotto per farmi uscire eh, ho pagato 9 euro cav cavolo è pochissimo poliziotto che balla ma dai ma davvero ma mm, per favore cos'è? ho pagato una stanza. no vabbè io, io me ne vado via basta eh, raga ne ho avuto abbastanza di eh, alberi volanti cose che si buggano quindi prossimo gioco e l'ultimo gioco di oggi è Poca Kitchen 2. Dov'è il 2? Non c'è il 2? Vabbè, è il 2, raga um, Scegliamo questo sgorbietto qua e andiamo di da mangiare. Ok, allora. Uh, non mi sembra di aver mai fatto questo gioco col canale. Quindi è la prima volta che lo porto. Allora, signor sgorbietto. Hai fame, ha anche ruttato. Ma vabbè. Allora, hai fame, facciamogli una bella pera. pera cotta. Ah, si, sì. anzi, no, la, la facciamo fritta. Uh, la prima. Uh, che schifo raga, guardate come si sta. Se è bella fritta, ecco. tieni Intanto, questo qui si mangia tutto sicuro. Hai eh, visto? Fa... Ascoltava un po', però se l'è mangiato. Allora, che cos'è la cosa che odio il pesce, vero? No, no, il pesce gli piace. No, non ti piace il pesce? Non ti piace il pesce? Va bene, allora adesso lo cuociamo in padella. Vediamo un po' se gli piace raccolto. Spero, spero di sì. Perché se... perché se no, non lo mangia. Cioè, non l'ho fatto così. Ok, eh, anche con l'occhio Adesso ah, lo mangia, quindi fa schifo crudo Vabbè, eh, ovviamente Mi eh, Piace? Che schifo, me l'ha sputtato tutto ne Nello schermo Questo? Ti piace, quindi no, no, no Questo? Che cos'è questa cosa? Ma oh, come hai detto ti piace la schifo e poi è eh, buono. Si lecca anche i baffi, vai. Eh, vabbè, eh, una pesca. P eh, mettiamo una, una pesca in padella, va bene, ok. Vai pesca, in padella. Eh, si sta cuocendo la pesca, non mi sa di no. Eh, non so. Mi sa che non si sta cuocendo la pesca. Eh, ok, in padella. Vabbè, beh, ehm, eh, scotta un po'. Adesso la facciamo in padella. Vediamo se tipo. Eh, in padella. No, in che cos'è quello? È un pentolone. Questa che è in padella Sta diventando una mera con uno spacco. Quindi, vabbè. Ti piace? La pesca cotta? A me no. Non mi è che mi piacerebbe tanto. Però questo qua si mangia tutto. A quanto pare, perché sì. Anche se me l'ha sputato qualcosa. Vabbè, uh, una fragola. Ovvio che ti piace la fragola. Uh, un. Uh, un cocomero. Questo qua lo, facciamo, lo mettiamo qua dentro eh? Che bello Abbiamo fatto un bel frullato di cocomero Vai bevelo Ti piace? Ok è buono Gli piace meno male Perché sennò no gli avrei tirato il bicchiere in testa Ok adesso andiamo uh, Sgorbietto cosa vuoi? Uh, un po' di carne? Se la mangia anche cruda wow Questo coso blu Adesso questo coso blu non so cosa sia Quindi lo affettiamo in due Oddio, che cos'è questa cosa? Un, un seme gigante Ok, va bene Ok uh, No, no, cosa ho fatto? Allora, mettiamoci un po' di sale, sì Però prima dobbiamo cuocerlo, ovviamente, uh, in due, sì Allora, prima, questo qua lo cuciamo in padella, questo pezzo No, solo un pezzo, dobbiamo cuocere in padella, questo qui no Eh, vabbè, niente, raga, cuociamo tutti e due in padella Poi li mettiamo a friggere Tutti e due a friggere Vai, in friggitrice. Poi... Eh, lo mettiamo nel forno. Chiuditi. Ok. Cotto bene. E adesso... Ci mettiamo un po' di... Uh, non so cosa sia questa cosa. Uh, un po' di... Um, salsa piccante. Un po' di salsa molto... Ah no, quella là era, era ketchup. Questa qua è la salsa piccante... Questo è... Sono foglie, non so cosa sia. Sciroppo d'acido, boh. Eh, del limone, del sale e del pepe. E anche un, po', un altro po' di questo. Che sembra, boh, non so, è gel vabbè. Adesso è ora di mangiare. Non ha fatto un fiato. Strano! Ok, eh, facciamo il frullato di questa roba. Vediamo se il tipo gli piace. Dubito, però. È tutto blu, eh. Allunghiamo anche un po' con l'acqua, perché... Ok, vai, bevi. Guarda, adesso, uh, che schifo. Eh, lo sapevo. È morto. Ah, no, ok, eccolo. Beh, era quasi morto. Allora, adesso, muori, muori, muori. Bevi. Eh, vabbè. Va bene. Uh, dai, diamogli qualcosa da mangiare prima di finire il video. Per esempio, passa. Spaghetti. Um, un fungo. No, di più, voglio. Uh, un arancio. Un ananas. Un. Che cosa dovrebbe essere questo? Credo. Uh, lattuga, uh, un pesce, uh, un gamberetto che, che mangerei così così non me lo sputi, no? Ecco appunto, eh, che schifo. Vabbè, um, non ci sono più gamberetti, è bene questo coso blu. Che ti piace tanto, che sei un po'... Ok, per sbaglio sono uscito, va bene. Comunque sia, ri riprendiamo un po' la roba. Ok, perfetto, raga, ho ripreso la roba, adesso mettiamo tutto in padella. No, tutto ho detto in padella, tutto! Questo, questo. Tutto in padella, anche questo. Ok, questo qua era già cotto, quindi lo possiamo togliere. Possiamo togliere anche il pesce. Il pesce non lo fa togliere. Al posto del cocom... No, che cos'è questa cosa? Uh, il melone. No, si sì, è il cocom. Mi, mi sbaglio sempre a fare questi due. Poi mettiamo anche un'arancia. E il fungo. Ok. Um, bene possiamo uscire da qua Adesso li mettiamo tutti nella friggitrice Uno ad uno no Uno ad uno però no uh, Ananas Poi questo Questo No questo qua non è stato fritto L'ananas che va via eh, Ma perché l'ananas non va via scusa Ok allora Mettiamo l'ananas qui Mettiamo questo qui e friggiamo tutto Adesso Tiriamo su La ah, mia raga è una cosa molto lunga eh? Ok raga spero di aver fritto tutto Adesso Tutto eh, nel forno No, Vabbè dai facciamo una cosa Diamo tutto da mangiare e vediamo se gli piace Allora tieni Ti è piaciuto? Delicious, Perfetto questo qua ti è piaciuto? Non mi ricordo neanche cos'è Forse l'anas. Ti è piaciuto? Arancio ti è piaciuto? Buonissimo, ok uh, Il pesce Ti è piaciuto? Buonissimo, perfetto Anche Il gambero me lo sputi, vero? No, non me l'ha sputato Perfetto Adesso gli diamo da mangiare L'ultima cosa che vado di più L'ananas Quindi tieni mangia l'ananas Lo devi mangiare Non lo mangia, guardate Non lo mangia Però adesso io lo faccio mangiare con l'inganno raga. Lo faccio mangiare con l'inganno Adesso ci mettiamo Ce lo cuociamo un po' Ci mettiamo un po' di... Ah, eccolo l'ananas Vedi, vedi che se lo mangia l'ananas fritto e cosa? Tieni, mangia anche questo coso blu La pasta Il fungo E adesso gli, fac gli facciamo l'ananas col sale Che schifo, va bene, tieni E quindi, raga eh... Eh, No, ok, gli ha fatto schifo uguale eh, va bene eh, Allora, raga, quindi... Il video finisce qui, ditemi se vi è piaciuto e volete altri episodi di questa serie, che possiamo continuare, tre giochi mobile. Eh, quindi eh, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!